però vedete invece cosa succede che conosce qui gli ostacoli a terra si ferma perché c'è un ostacolo comunque col bastone con un piede capisce di che ostacolo si tratta quando ha capito dice ok andiamo ora proseguiamo avanti, va avanti fino al prossimo ostacolo vedete che lì c'è un gradino che sale due, il, grigia, il cane mette le zampe anteriori sul primo gradino per far capire che dobbiamo salire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 Vedete che naturalmente per noi le catenelle che ci sono, perché i binigli e le catenelle sono, sono come fossero dei muri. Quella è la strada all'interno il quale lui deve andare senza pericoli per sé, ma soprattutto per il suo pallone. E c'è un'importante differenza fra quando il cane è preso per il maniglione o il grizzaglio. Adesso eh, Davide prenderà il cane per il grizzaglio e vediamo cosa fa. Il cane non è più un cane che in questo momento. Lui ha imparato che quando è preso il maniglione è lui il cane che guida il suo pallone. Quando è preso per il guinzaglio torna a essere un cane normale, diciamo, e lo spassa con padrone, quindi lui si fa guidare. Preso per il guinzaglio, un cane ha una spassa. Vedete che passa tranquillamente e non lo può. Questo a cosa serve? Evidentemente, nella vita di un cane che il suo padrone non vedente, non è che sarà sempre nella guida. Non so, magari dei familiari lo un po' di cane a fare i suoi bisogni, quindi lo prendo per il pizzaglio. Oppure il cieco ha un amico, che si porta al suo braccio e cammina, il cane è un cane che va a passeggio. Un cane da compagnia, perché il cane, oltre ad essere qui, è una compagnia, è una compagnia bellissima per il suo padrone. Ci sono dei non che evidentemente non riescono, più, non riescono più a fare meno del loro cane. Ma appena viene preso per le mani di oggi vediamo cosa succede, che va al lavoro. Siete? Non si pensa neanche a questa sta cominciando già a imparare che gli di ci sono anche nati, non solo per te. Voi fate conto che da quando è nato il servizio cani vivere di 1559, sono stati addestrati e consegnati sempre gratuitamente in tutta Italia più di, più di 2.300, 2.900 e cani Perché ci vorrebbe un applauso per risposta. Attualmente, diciamo, a Gallo Strato è consegnata sempre tempo che ci circa 50 all'anno, ci sono tanti, ma purtroppo non posso, perché abbiamo un attento di tanti, come vedete, che fanno richiesta, la lista d'attesa è sempre su 120-130 persone, per cui chi chiede oggi, viene il dono, poi deve avere un cane vede, da un di lavoro, eccetera, avrà il cane almeno dopo un paio d'anni. Tra l'altro scherzo di fanno mentre arriva, sta tanto non ci passa più il dito che è l'estatolo e quindi cerca comunque un percorso alternativo, bravo! bravo, cano, bravo, bravo! Perché no, sta facendo degli scherzi? Sta anche portando le catenelle, sta facendo dei trucchetti al cane. Praticamente adesso vediamo quello che dicevo, l'unico comando che c'è in italiano che è il comando che è panca, cioè eh, non vedete, dice, dice il suo cane, io sono stanco, voglio sedermi, cerca un sedile, una panchina, una sedia, un muretto, e gli dice panca, il cane, allora cosa fa? Naturalmente lui ha già visto dove panchina, però abbiamo fatto degli scherzi spostando il percorso perché ormai lo ha imparato, invece deve cercare comunque il percorso di sicurezza per arrivare a questa panchina, vediamo un po', Se lui il comando panca e Vado. pronti? Ciao! Okay. Il cane non sembra malaggiato, lo eh, già lo è. Però deve trovare la strada senza pericoli per il suo padrone. Vedete che tanto Davide continua a fare scherzi, porta tutto. È arrivato alla panchina, allora cosa fa? Mette il muso sulla panca e dice eccoci qua, padrone, siamo arrivati, siediti. Il padrone si siede, facciamogli un applauso anche stavolta, dai. E il padrone dice che è una panchina, aspettati di dal suo padrone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 Devono imparare ad entrare in metropolitana, autobus, qualsiasi mezzo pubblico e devono imparare poi, dopo che sono andati per dire metropolitana, quando il padrone dice ok portami fuori di qua, Augan, quindi il cane cerca l'uscita da lì, dalla, dalla banca, dalla posta, dall'ufficio dove è andato il non vedente, col comando Augan lui cerca l'uscita. Bravo, bravo, brava, brava, bravi tutti e due, vedete hanno trovato la porta di uscita in sicurezza per andare fuori di lì. Noi abbiamo delle cagne fattrici che fanno i bambini per, per fare i cani in guida. In questo sale parto appunto nascono i labrador. E i nostri cani però, quello che fanno? Stanno con la loro mamma fino ai tre mesi, quattro mesi d'età, finché la mamma poi non li svezza.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 e lo tengono fino all'età di un anno, però non è che lo tengono e basta, naturalmente vengono seguiti dai nostri adattatori, dai nostri adetti, una, una settimana ogni mese lo riportano a l'inviata e sta via, è, è impegnativo. Dietro. E poi torna a casa con questi signori. Questi signori poi dopo cosa fanno? Quando il cane è un anno, con grandissimi pianti e grandi lacrime, vengono riconsegnati a loro, perché deve andare a scuola, perché poi il nostro cane è naturalmente aiutare i non vedenti.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 Ciao ciao ciao Guarda che basta ciao. ciao Ciao Ciao Ciao Ma sei bellissima sei bellissima sei bellissima sei bellissima